Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. La scorsa puntata, lo scorso video, abbiamo visto come semplificare le accordi direttamente online da un sito che vi ho mostrato. Se non avete guardato la puntata potete vederla, vi metto un link. Eh, quindi oggi vediamo come fare a cambiare la tonalità, quindi trasportare tutti gli accordi sempre online. Uh, per far sì che, magari, se una canzone ha una tonalità maschile, la trasformiamo in una tonalità che va meglio per le donne e viceversa. Vediamo come fare. Ah, ah, canta, canta, canta, cantare libertà. Bene ragazzi, intanto, se non sappiamo che cos'è la tonalità, c'è una puntata che già ho realizzato, vi lascerò il link anche di quella, quindi andate a guardare, date un'occhiata e andiamo a vedere subito come fare per cambiare la tonalità direttamente online. Andiamo. Bene ragazzi, vediamo. Allora io ho scritto Tango Accordi, faccio l'invio. E come sempre nel primo link mi esce questo sito che è Accordi e Spartiti, quasi sempre il primo questo, da cliccare sopra togliamo la solita pubblicità ok scorrendo in basso troveremo tutti gli accordi come già abbiamo visto questa è una barra qui sopra dove si possono semplificare gli accordi quindi andare a togliere tutte quelle diciture di numerate tipo la settima tipo gli slash dove è indicato anche il basso comunque possiamo semplificare gli accordi se sei all'inizio fallo perché comunque ci aiuta a semplificare tutta la canzone ora il transpose sarebbe praticamente il cambio di tonalità noi possiamo aumentare quindi alzare la tonalità più in alto quindi come vedete più uno va, procede per semitoni quindi più uno valdo poi do diesis o re bemolle uguale re mi bemolle mi e così via quindi, ad esempio, se io sono una ragazza e voglio provare a suonare gli accordi di Tananai e cantarci anche sopra, se io la facessi in tonalità originale, probabilmente, quindi a zero, diciamo così, probabilmente risulterebbe bassa. Quindi provate a cambiare gli accordi alzandoli e vedete come meglio riuscite, in che tonalità riuscite a cantarla meglio. All'opposto, se è una canzone è troppo acuta per la vostra vocalità, provate qui col meno ad abbassare un po' e vedete se riuscite meglio ad esempio a farla un tono sotto come in questo caso oppure ancora più in basso o una via di mezzo insomma vedete voi come fare ad adattare la tonalità per la vostra voce il programma cambierà tutti gli accordi ovviamente in base a quello che scegliete tonalità perché se io faccio più 1, oltre a cambiare il sì cambiano tutti gli accordi e quindi in questo modo potete suonare in una nuova tonalità. Bene, come abbiamo visto è davvero semplice fare questa operazione, quindi ditemi nei commenti se avete dei suggerimenti, dei consigli, delle domande, e quindi io vi risponderò prontamente. In più, se ancora non sei iscritto a questo canale, fallo, in modo che uh, appena esce un video, si attivi la campanella, ti arriverà anche una notifica. Va bene? Ciao ragazzi, alla prossima!